Grazie Presidente. Allora, ovviamente il dibattito sulla ZTL è un dibattito molto acceso, è stato, eh, lo abbiamo fatto molte, molte volte. Eh, nel momento in cui del, della, della pandemia era, eh, aveva una logica importante dover riaprire eh, la ZTL eh, perché... Eh, si doveva anche eh, tutelare e far rispettare il distanziamento sociale cosa che eh, deve essere fatta anche eh, adesso ma in una modalità si sinceramente diversa da come era sicuramente nei, nei primi momenti eh, teniamo conto una cosa che la valutazione che fa la maggioranza rispetto a questo a questo tema è che mh, lo ha detto tante volte anche il Presidente Enrico Stefano della, Presidente della Commissione Mobilità che non esiste uno studio che eh, dimostri il passaggio delle auto nelle ZTL e il, con il rispettivo aumento del commercio. Questa è una cosa che eh, non c'è eh, oggettivamente l'abbattimento delle attività del del, delle entrate dei commercianti nel, nel centro storico sono dovute più che altro, e lo sappiamo tutti, allo smart working che questo ha logiche diverse dalla ZTL, e come logiche diverse hanno altri. Altri, altri punti per cui le, le persone non stanno effettivamente andando nel centro storico. La valutazione che ha fatto questa maggioranza è che le due cose sono scollegate tra di loro, però c'è un dibattito, e lo hanno detto anche alcuni consiglieri dell'opposizione, c'è un dibattito molto acceso al nostro interno e stiamo uh, svolgendo uh, riunioni e approfondimenti sul tema per, mh, su come riv rivitalizzare il centro storico perché è un tema oggettivamente importante l'unica cosa che noi siamo, eh, siamo convinti che non è attraverso questo strumento che si riattiva e si rivitalizza il commercio eh, per cui eh, questo è il motivo che ci ha portato alla eh, io poi eh, l'ha spiegato bene il consigliere De Piamo perché c'è sempre questa storia dell'apertura dei parchi che è un po' Eh, ambigua, comunque parliamo della, del, di nuovo di dover bloccare la ZTL, di dover eh, permettere l'accesso solo alle persone autorizzate, ecco diciamo così che la, è la modalità migliore, eh, per cui abbiamo fatto questa scelta. C'è un eh, dibattito molto ah, acceso anche al nostro interno per capire come aiutare il centro storico in una, che si sta trovando nella fase più complicata e più difficile eh, della, in, in questo momento, perché effettivamente forse è la, la zona di Roma che sta eh, soffrendo un po' di più. L'unica cosa è che noi siamo convinti che le due cose siano assolutamente scollegate rispetto alla riapertura della, della eh, ZTL. Pertanto, noi eh, a questa mozione votiamo eh, scusate, ho il cellulare che okay. eh, il, voteremo contrari a questa, eh, a questa eh, mozione, ma siamo assolutamente aperti a qualsiasi discussione, a qualsiasi ehm, possibilità di rivitalizzare il commercio del centro storico perché oggettivamente è un, è un argomento importante sul quale stiamo ponendo un'attenzione sul quale bisognerà impegnarsi molto per dare un concreto contributo eh, per mh, poterli aiutare. Grazie.